Allora i prigionieri serbi e russi è giusto dire che sono gli ultimi, gli ultimi ad essere ricordati innanzitutto. Eh, abbiamo recuperato la storia dei Trentini, abbiamo recuperato la storia dei combattenti Trentini. I Trentini scoprono la, la loro storia, però scoprono anche che i civili Trentini, i soldati Trentini in questo caso sono gli Aguzzini. Eh, sono quelli che tengono nelle cantine i, i prigionieri, quelli che ni, non li soccorrono o li soccorrono malamente, quelli che li considerano eh, pezzenti, quelli che insomma li considerano nemici, perché sono nemici i serbi e i russi sono nemici dell'Austria. E quindi è solo a partire da questa iniziativa che si comincia, insomma, che cominciamo a parlare di questi e poi sono ultimi appunto da, anche da un punto di vista storiografico non solo della memoria quando mai si è parlato dei prigionieri in generale questo è per esempio un luogo stupendo meraviglioso eppure durante la guerra fu un luogo tristissimo eh, dove morirono decine e decine di uomini di prigionieri Abbiamo cominciato solamente recentemente a curarci più di questo tema, quello dei prigionieri russi e serbi, probabilmente perché prima c'era una sorta di vergogna per quello che gli avevamo fatto e anche perché si tendeva a pensare di più ai prigionieri trentini in Galizia. Quando vedo quelle trincee ripulite, imbiancate, rifatte, no? in cui tutto è in ordine, e penso ai ragazzi che vanno a visitarle queste classi, tante classi che vanno a visitarle, penso che immagine si faranno di queste trincee. Tante persone magari, per esempio, visitando questi luoghi della Prima Guerra Mondiale tendono a non interessarsi, a non curarsi troppo di quello che in quei luoghi è accaduto, mentre invece bisogna cercare di viverli davvero e pensare anche alle condizioni che questi uomini potevano trovarsi ad affrontare cent'anni fa con la neve, il freddo, per esempio la galleria nel Cavento, ci si può sedere dove si sedeva il tenente Felix Hecht mentre era di turno di guardia e è un'emozione indescrivibile secondo me. Le de della prima guerra mondiale sono posti, Molto, molto silenziosi in questo periodo, sono magari in alta montagna, fra le rocce, fra, fra i ghiacciai e quindi si può star lì, magari anche meditare su ciò che, su ciò che è stato. Allora, innanzitutto abbiamo creato una pagina Wikipedia, quindi l'abbiamo reso diciamo, più accessibile anche a persone, per esempio, che eh, non, non essendo residenti in Trentino non avrebbero la possibilità di eh, avere le stesse fonti che abbiamo noi in quanto usiamo molto materiale anche a livello locale. Beh, è una bella sensazione sapere che qualcosa che ho fatto io, comunque verrà letto da centinaia di studenti, anche come ho sempre fatto io, è un po'... mi sembra un po' anche una responsabilità, forse anche pubblicare qualcosa che poi vedranno tutti sono anche orgogliosa in realtà del nostro lavoro. Il fatto di aver inserito queste nuove voci su Wikipedia può essere un modo davvero per cercare di far ricordare le vicende di questi prigionieri che altrimenti nessuno ricorderebbe. È un po' un'emozione sapere che, che ci sono un sacco di persone che, che devono fare una ricerca digitano prigionieri di guerra e trovano quello che ho scritto io cioè qualcosa di che, che dà soddisfazione secondo me questo slogan uh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 Thank you.